Buon salve a tutti Oggi sono qui per reagire alla canzone di Ornella Zocco Fett Benigi Bello pazzerello Un titolo una garanzia Sapendo già questa tizia Che contenuti fa Ecco TikToker famosa tra molte virgolette Io onestamente Non la seguo Ma sentiamo questa canzone Fantomatica canzone come cacchio è conciata con la bambina Cioè ci cioè avrà dieci anni E la conci in questo modo Poi ci lamentiamo che nel web a dieci anni Si fanno cose che non si dovrebbero fare Ma vabbè Ciao Ornella Sono Benny G cantante in melodica Ciao no! Ciao Benny Sono Ornella Zobbo Famosa per i miei TikTok Sentite tutti Che cazzo sto guardando Che cazzo sto guardando Anche Quel signore lì sul balcone è cringissimo! Sembra Peppe Channel, siamo lì. È la mia testa, ogni è festa. Ma chi l'ha scritto sto testo? Vabbè, io, io non ho parole. Siamo due tipe strane, cresciute nelle. Ok, ok. Bello, ecco come pazzerello. Trombro è stato cazzato bello. E come pazzerello. Trombro è stato cazzato bello. E come pazzerello. Trombro è bello. No, no, non ce la faccio a guardar sto video. Non ce la faccio. Non la sopporto io questa. Non la sopporto. Mi sta talmente sulle balle Perché mi sono messo a fare sto video? Perché? Perché? Perché si è messo a fare sto video anche? Istica proprio alla violenza sta tizia! Bro, bro, cazzo, cazzo. vabbè que questo è troppo questo è troppo questo è troppo questo è troppo questo è troppo no raga basta basta basta vi ricordo di lasciare un like iscrivervi al canale seguirmi nei social basta basta questo è troppo bro